Sostenibilità. Sostenibilità. Sostenibilità. Abbiamo obiettivi concreti da realizzare entro il 2030 per superare la crisi e raggiungere la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ci sono decisioni importanti da prendere. Adesso, subito, insieme. Sostenibilità, è ora di agire. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 in tutta Italia online dal 22 settembre all'8 ottobre.